La ringrazio, è squallido pensare che eh, si possano fare degli emendamenti per il proprio tornaconto, perché è questo che hanno, eh, a cui ha all'uso in questo momento il consigliere Figliomeni. È ovvio che i territori si rivolgono ai consiglieri di loro provenienza, ma è anche ovvio che, visto il tenore degli emendamenti, a mia firma e che quindi vanno, in, eh, vanno per il sociale, per i progetti sociali del piano sociale municipale e per l'assistenza ai minori, io penso che veramente ci vuole del coraggio a dire queste cose e poi mi, mi taccio e non dico più nulla, ma l'intervento dei consiglieri anche in aula, al di là del, degli emendamenti emendamenti che può fare la Giunta sulla variazione vengono visti dagli altri consiglieri delle altre forze politiche, forse nel modo in cui lo facevano prima loro, Ecco, noi siamo una forza politica diversa, assolutamente diversa, che cerca di, re di recepire le esigenze dei territori e lo potete vedere con gli emendamenti che hanno fatto anche gli altri miei colleghi, ma non per questo eh, li facciamo con lo spirito con cui forse lo facevano loro e con cui forse lo hanno sempre fatto. Il nostro voto sarà positivo. Grazie.